E parliamo quindi dell'attività sportiva di base, dunque ovviamente non possiamo dire tutto in un tempo così breve, il tema è molto complesso ed è sicuramente difficile da eh, regolamentare. Eh, lo sport secondo me rimane la cosa più importante tra le cose meno importanti sia a livello d'elite perché comunque ha un potenziale volto a intrattenere ed emozionare il pubblico e gli appassionati, particolarmente rilevante nei tempi duri che da qualche mese insomma stiamo tutti quanti vivendo ma è importante anche a livello di base soprattutto direi per socializzare un altro elemento fondamentale secondo me in questo periodo esiste anche una dimensione complessa relativa al mercato del lavoro nel senso che eh, lo sport è anche un mezzo attraverso cui tante persone e tanti nuclei familiari trovano il loro sostentamento eh, questo vale sia per lo sport d'elite per lo sport di base ma ci sono anche tanti settori eh, collegati dall'altra parte non non possiamo nemmeno permetterci di offrire al Covid-19 nuovi canali di eh, diffusione e eh, continuo a vedere una sorta di disparità di trattamento tra lo sport pro, Poniamo il calcio e la Serie A per semplificare, nel quale gli allenatori, i calciatori e lo staff vengono sottoposti a tamponi regolari, quarantene, isolamento, anche per le persone positive ma asintomatiche. Mentre nel resto dello sport, dove è più complicato sottoporre tutte le persone a tampone, eh, ci si ferma solo in caso di eh, persone chiaramente sintomatiche o magari riscontrate positive in altri contesti. Ci colleghiamo però adesso con Genova, città, tra l'altro nella quale si sono aperte tante discussioni che hanno portato al pastrocchio di Juventus Napoli con una serie di persone positive nelle fila del Genoa noi però parliamo come detto di sport di base abbiamo una voce autorevole grazie a Tiziano Pesce vicepresidente della Wisp che torna a trovarci su Radio Capodistria buongiorno Buongiorno Antonio, grazie a te del sempre graditissimo invito. E grazie a te per la costante disponibilità, dunque come vedi tu questa situazione sicuramente complessa? hai detto già molto tu Antonio nella tua introduzione hai lanciato molti temi tutti estremamente importanti ma come Wisp intanto non possiamo che registrare lo abbiamo fatto nei giorni scorsi con favore, approvazione e poi la pubblicazione in gazzetta ufficiale del DPCM del 13 ottobre che di fatto sancisce la possibilità anche per lo sport di base, non solo per lo sport professionistico di andare avanti noi già nella giornata di domenica rispetto alle prime indiscrezioni di stampa sul lavoro del Consiglio dei Ministri eravamo molto preoccupati indiscrezioni di stampa che di fatto avevano tenuto in allarme un po' tutto il mondo dello sport sociale dello sport per tutti, dello sport di base c'è stato un grande lavoro diciamo di pressione positiva sul governo, sulle forze di governo per arrivare ecco a eh, permettere che lo sport sociale potesse andare avanti. C'è stato un nostro appello, appunto non fermiamo lo sport per tutti, che i media nazionali e regionali hanno colto e hanno eh, rilanciato. E quindi come sappiamo oggi le attività appunto organizzate in questo caso dall'UIS, ma non solo, dagli altri anche enti di promozione sportiva, dalle federazioni, dalle discipline associate sono attività appunto che sono consentite in quanto attività sportivo-dilettantistiche volte appunto da un organismo riconosciuto CONI in grado sostanzialmente questo ecco il punto so, da sottolineare con importanza, in grado di assicurare il rispetto dei rigidi protocolli di sicurezza, perché lo abbiamo detto come Wisp anche nei giorni scorsi, al primo posto ci deve essere la sicurezza dei nostri praticanti, non solo dei dirigenti, dei tecnici, di tutte quelle figure che ruotano intorno anche al momento gara, se parliamo di sport di squadra, se parliamo di sport di contatto senza dimenticare giudici e arbitri quindi la salute di queste persone direi ancora prima che di parlare di ruolo ecco, di sportivi la salute dei cittadini però crediamo ecco, che ci sia la possibilità di continuare sostanzialmente ecco, a portare avanti quello che per noi è un binomio importantissimo sport e salute sarebbe per noi un paradosso fermare lo sport nei mesi passati del lockdown quanto come dire, bene abbia fatto alle nostre comunità e alle le nostre famiglie, a partire dai ragazzi, a partire dai bambini, sino ad arrivare diciamo attraverso tutte le età ai meno giovani e ai più anziani. Questo DPCM sancisce di fatto la paridignità dello sport per tutti, c'è un tema, lo hai accennato in introduzione, per noi importante, ma importante per tutto il mondo sportivo di base. Io spesso quando c'è stata occasione, anche con i tuoi colleghi, ho voluto sempre sottolineare che a volte si demonizza lo sport professionistico, lo si mette quasi in contrapposizione con lo sport di base e viceversa. E lo sport, non dimentichiamo, anche lo sport di livello genera lavoro, genera economia, genera anche ovviamente contribuzione allo Stato, non c'è però solo quello, c'è anche lo sport di base, non dimentichiamoci che si basa, scusate il gioco di parole, molto sul volontariato, meno male che sia così, tra l'altro in un momento in cui una società, come la nostra conferma non solo la qualifica di ente di promozione sportiva ma anche la qualifica di associazione di promozione sociale con un grande impegno del volontariato dei nostri volontari però ecco c'è un mondo che muove comunque economia c'è un mondo che muove soprattutto lavoro ne abbiamo parlato spesso nei mesi scorsi il governo ha dato dei segnali dei primi segnali importanti per esempio sul tema dell'indennità riconosciute per la prima volta a sostegno dei collaboratori sportivi di quei lavoratori diciamo fino a qualche mese fa in o comunque ecco, classificati sostanzialmente non lavoratori, sappiamo che nel nostro paese ci sono circa 150.000 persone, spesso molto giovani, persone anche molto qualificate, che hanno alle, alle percorsi di studio molto importanti, che lavorano o comunque hanno come principale, anzi scusate come unica fonte di sostentamento per la propria famiglia il lavoro sportivo. Poi ci sono ovviamente tanti temi collegati, lo abbiamo detto con il nostro Presidente nazionale anche negli ultimi giorni, stiamo vivendo ecco, come organismo sportivo, come WISP, ma come intero mondo sportivo il percorso di, diciamo così, di, di riforma, anche di riordino ecco, del sistema sportivo nazionale attraverso detto test unico sullo sport che in questo momento siede appunto al consiglio dei ministri il ministro per lo sport Vincenzo Spadafora ci sta lavorando noi abbiamo dichiarato che si è sulla strada giusta ecco, ma soprattutto verso per noi è di estrema importanza finalmente un riconoscimento dello sport sociale e in questo diciamo soprattutto un riconoscimento della funzione educativa e eh, di inclusione contro ogni discriminazione a favore della salute in termini proprio di prevenzione e di promozione dello sport sociale, dello sport di base. Apriamo ora una breve parentesi però sul calcio, nel senso che, ricordo quando è arrivato il primo lockdown, il calcio soprattutto di Serie A, aveva fatto una serie di sforzi, aveva iniziato a dialogare, aveva anche per certi versi messo la mano al portafoglio attraverso i propri club che attraverso un sistema di tamponi, eh, quarantene e quant'altro, protocolli, di stanziamento, si impegnava a garantire ai propri eh, dipendenti perché di questo stiamo parlando, un regime per lavorare in tutta sicurezza. Credo che eh, sia stato importante anche avere il ritorno del calcio perché per certi versi sancisce il ritorno alla normalità e magari ha fatto anche da apripista per altre discipline eh, sportive che hanno magari meno risorse rispetto al calcio. Io penso che eh, per gli stati, proprio per i bilanci, andremo verso tempi duri nel senso che eh, ci sono tutta una serie di costi collegati al coronavirus i vari ammortizzatori sociali e quant'altro per cui probabilmente gli stati avranno bisogno di denaro io capisco che per esempio in Italia il calcio contribuisce al bilancio dello Stato molto di più di quanto riceve, per cui da una parte non capivo tutto questo stracismo nei confronti del calcio che provava semplicemente a ripartire garantendo la sicurezza ai propri dipendenti come hanno fatto anche varie aziende, anche perché magari per quelle federazioni, per quelle entità sportive che hanno meno risorse, potrebbe essere un modo per continuare a in un certo senso a ricevere dei finanziamenti fondamentali per continuare a uh, operare, come si diceva Giustamente prima la gran parte dello sport si basa sul volontariato. Tiziano Pesce, come hai vissuto tu questo approccio diciamo, dello sport nei confronti del calcio? Bah, io Antonio credo che questo tema ecco, sia un po' la rappresentazione plastica di quello che noi come WISP diciamo, diciamo da tanto tempo, proprio della necessità ecco, di un riordino del sistema sportivo nazionale, del Comitato Olimpico. Ora sappiamo che da due anni è attiva anche la società sport e salute SPA, diciamo un po' braccio diciamo, operativo del governo sui temi soprattutto dello sport di base, della salute e della promozione sportiva. C'è indubbiamente un sistema ecco diciamo da riordinare c'è uno sport professionistico di assoluto livello che al di là della passione di ognuno di noi per una disciplina piuttosto che un'altra ovviamente diciamo stiamo alle statistiche ai grandi numeri un popolo sicuramente di amanti del calcio però ci sono tantissime altre dire, discipline sportive che raggiungono livelli importantissimi dal punto di vista agonistico per la partecipazione a competizioni continentali piuttosto che mondiali sino ad arrivare alle olimpiadi c'è diciamo da tarare un po' il tiro secondo me and uh mettere in evidenza il lavoro delle federazioni sullo sport agonistico di prestazione, c'è da considerare, in questo caso ovviamente parlo soprattutto del calcio, un calcio che negli anni è diventato forse anche qualcosa più che uno sport, è diventato spettacolo che quindi avrebbe bisogno anche di regole, di regole diverse. Io credo lo dicevo già poco fa, che non ci sia assolutamente da demonizzare il professionismo ad alto livello, il calcio ad alto livello io credo che ecco, questa lettura, anche se un po' distorta, che è arrivata negli ultimi anni, sia frutto soprattutto, non dico di invidia, ma soprattutto ecco, in un momento in cui, eh, ora al netto del Covid, ovviamente l'emergenza pandemica che stiamo vivendo acquisisce tutto questo, ma in un momento in cui la crisi diciamo, economica, la crisi sociale eh, mondiale, ma in questo caso restiamo al nostro paese, non dà evidenti o importanti segni ecco, di stop eh, con tante persone, persone veramente che fanno fatica a mettere insieme ecco, ogni mese il sostentamento della propria famiglia quando si è di fronte ad ingaggi milionari, ecco, penso che sia questo il, il punto spesso di, di lettura a cui ci si ferma e capisco e eh, come dire anche io stesso ammetto che in più di un'occasione ecco, parlando con amici di fronte ecco, allo stadio piuttosto che di fronte a uno schermo della televisione ed eh, è qualche milionari di Ronaldo, viene facile citare Ronaldo come simbolo ecco ci facciano magari partire anche un pochino per la tangente rispetto a valutazioni e poi c'è il tema che dicevi tu perché comunque il mondo del calcio professionistico quello di almeno delle società Vuol dire virtuose, perché poi ci sarebbe da aprire anche un tema diciamo, sui bilanci delle società, tutti ci ricordiamo anche nel recente passato, diciamo, dilazionamenti di IRPEF a favore di alcuni club professionistici ultra decennali, mentre pensiamo in questo momento le società, le associazioni sportive di base, tante sono già al collasso in questa emergenza covid perché oltre a primi importanti e significativi sostegni da parte del governo c'è stata un'apertura come sappiamo al credito però se questa pandemia dovesse andare avanti e stiamo vivendo proprio in questi giorni l'innalzamento della curva dei contagi e ovviamente tutti noi come dire speriamo di no ma se nelle prossime settimane dovesse come dire, essere ripristinato un lockdown accanto alle misure di come dire di, di, di emergenza ecco, misure sanitarie, il governo dovrebbe come dire, approntare eh, a questo giro veramente delle misure di sostegno alle associazioni, andare oltre anche ecco, l'accesso al credito che talvolta non è neanche così semplice, abbiamo tantissime società sportive che oggi si sono indebitate, ecco che allora pensare allo sport di livello, pensare al calcio che negli anni ha, come dire, ha usufruito di importanti agevolazioni di questo tipo spesso fa arrabbiare, detto questo però ecco il calcio soprattutto ha mosso negli ultimi anni tanto gettito fiscale, tant'è vero che negli ultimi due anni solari c'è stata ecco, un, una ridistribuzione all'interno degli organismi sportivi nazionali di contributi straordinari provenienti proprio da questo extragettito. Su questo tema poi per me, Vicepresidente nazionale del VISP, eh, sarebbe facile in questo momento ecco, ricordare quanto ci sia bisogno anche sulla contribuzione di rivedere le norme, perché ad oggi comunque anche quelle diciamo quell'extragettito di fatto viene distribuito nella misura del 97% allo sport agonistico di prestazione federale e solo una piccolissima fetta intorno al 3% come dire, viene messo nel circuito della promozione sportiva di base. Quindi ancora una volta possiamo dire che c'è ancora molto da fare anche in questo paese. I temi sono davvero tantissimi, pensavo tra l'altro l'indebitamento che molto spesso il calcio d'élite soprattutto in Italia, ha per cui i temi sono davvero tanti. Grazie mille però a Tiziano Pesce, vicepresidente di uno dei principali enti di promozione sportiva in Italia, cioè la WISP, Unione Italiana Sport per tutti. Buon lavoro e alla prossima. Grazie Antonio, grazie a tutti voi.